Villa Rotondi, qui siamo in Via Grandi e questa è forse l'unica villa che oggi abbiamo visto, la prima villa che oggi, oggi vediamo che non è sulla Comasinella, un po' di cose, come vedete ci sono paraste, cioè no, no, lesene, quindi questi non sono, non sono veri e propri pilastri che tengono sull'edificio, ma sono un elemento decorativo, con un il libro diceva i motivi, motivi floreali nel capitello. Il capitello è la parte in alto della colonna. Io non li vedo questi motivi floreali. Mi sembra... Adesso ci avviciniamo. C'è un timpano, il triangolo, con... anche questo si chiama oculo: con una, una decorazione esterna. Sotto c'è una cosa che viene chiamata finto bugnato. Il bugnato sono le, le pietre con lo spuntone ci sono quindi qui non, non sono state messe per... però una cosa quelle righe fanno quasi credere che ci siano delle, delle pietre che spuntano quindi questo è il finto bugnato poi c'è un aspetto esterno Tanto una, una cosa che non è notato sul libro probabilmente lì in, in alto verso la destra c'è un dipinto che è scomparso ve lo vedete in alto a destra Accanto è meno bello sono murate, c'è l'ipotesi che fossero prima solo dei portici, poi sono stati riempiti per farci abitare la gente. All'esterno c'è anche qui un finto bugnato e la linea di distinzione tra i piani, un po' di, un po di decorazione attorno alle finestre. E questa è una villa del... Qui c'era già un edificio del 1650, però tra il 700 e l'800 è stato cambiato tantissimo. Era di Giosafatti Rotondi che ha regalato la casa alla, alla Curia, quindi adesso è di proprietà. E la ragione per cui noi adesso riusciamo ad entrare nel parco è che è della proprietà della Puglia. Il parroco è stato così gentile da farci entrare. Adesso entriamo un attimo, vediamo un attimo Besserre, 5 secondi, poi facciamo due passi nel parco.